Io faccio il primario di un ospedaletto che è canosa, tra l'altro non è... Scusate, io voglio iniziare con un discorso che un ricordo. Mi trovavo a Verona in un congresso e su Repubblica, nella pagina delle lettere a Corrado Auges, ci fu, eh, ci fu quella storia di Lecce in cui una donna che fece un aborto terapeutico, un aborto al secondo trimestre per una malformazione fetale fu maltrattata in maniera pesante durante la sua veggenza uh, nell'ospedale di Gocce. Ne parlò tutta Verona, in quel momento c'erano 300 persone nell'aula, commentavano, prima che iniziasse la cosa, commentavano questa cosa. Ci fu una letteratura di corrado alla logia, nel senso che eh, non è questa, cosa, che è questa cosa tecnica, non c'entra con la politica, noi lo sappiamo. E il, tra le diapositive che sono passate, alcune sono le mie, non c'è una, che mi piace mettere sempre, del Royal College Ginglese, che dice una cosa precisa, che c'è una responsabilità dei politici e c'è una responsabilità de, di chi dirige la sanità pubblica per quel che riguarda le indicazioni, per quel che riguarda gli aborti fatti nel proprio territorio. Quindi questo è un elemento fondamentale, a prescindere dalla Centro e anche il Royal College inglese, che non sono certo comunisti, hanno definito in maniera precisa. Quindi tra gli indicatori che noi fare, di cui noi dobbiamo parlare, della salute, della donna, eccetera, ci mettiamo se in, quella, in quel settore, se in quell'ospedale vengono fatti e come vengono fatte le interazioni di ragazzi, come si accoglie e andiamo a un discorso di quello di accoglienza. Ora, il problema è questo: che cosa è successo in realtà? Che non si è intervenuti su quel primario, dicendo diciamo, che il direttore generale doveva intervenire su quello primario e dire: scusa, tu sei responsabile di com'è l'assistenza. E come è avvenuto questo? Un provvedimento disciplinare a quel punto era doveroso, perché si devono trarre delle conclusioni che non c'è certo più l'assistenza. E allora qual è la situazione? Che oggi la situazione delle donne in Puglia è che migrano per andare, allora 40% vengono a Bari le cliniche private, lo facevano per privacy, ma attualmente è un abortificio per cui non c'è nessuna privacy, si trovano le stesse del paesino che sono andate tutte e due a Bari e non esiste quindi privacy, non esiste decoro, allora il fatto di avere dei posti in cui ci sia un dato di accoglienza importante, credo che sia l'aspetto fondamentale della questione di trasmissione di e su, siccome nel frattempo è cambiato il mondo dal punto di vista tecnologico, io penso che nel mio piccolo, io mi trovo in un ospedale piccolo, che fa il più alto numero di aborti farmacologici d'Italia dopo il Sant'Anna di Torino, perché a Canosa c'è il numero più alto, in assoluto, non relativo, di aborti farmacologici d'Italia dopo il Sant'Anna di Torino. Abbiamo ormai un'esperienza in tre anni. Vengono da tutta la Puglia dalla Basilicata, dalla Basilicata non si preoccupa di queste, ce le mandano direttamente da Matera a Canosa, sono costrette donne a fare due migrazioni, due viaggi. La, nel primo accesso e nel secondo accesso. Non abbiamo avuto purtroppo linee guida regionali negli anni scorsi per quanto riguarda l'aborto trapagologico, ma non ci siamo tenuti a quelli che sono i protocolli nazionali e li abbiamo adattati in maniera molto semplice per cui. Il disagio della popolazione che viene due volte, che viene un giorno, fa gli esami, fa tutto quanto, se ne va, perché firmano, se ne vanno, è minimo, ma lo è maggiore per quelli che vengono da lontano, cioè ovviamente per chi viene da, come ci capita, da Taranto, da Lecce, addirittura da Lecce e da Matera, in, in, in flussi continui, il disagio è quello di addirittura pigliarsi l'albergo, cioè per restare nel, per il secondo accesso. Allora, qual è il problema? Io credo, tutto penso che la modificazione, c'è un discorso e c'era una diapositiva è passata sulla progetezza. Ora, organizzarsi ancora sulla, in maniera tradizionale sulla questione di interruzioni di gravidanza chirurgica, quando si può immediatamente, per quelle che sono le tecniche moderne, spostare fino a sette settimane tutte le interruzioni di gravidanza che si possono fare con un metodo farmacologico, ed è una proprietà che oggi chi è che fa fino a 6-7 settimane ha una responsabilità medico-legale perché non utilizza il meglio che esiste nel, nel, nel, nelle conoscenze scientifiche e inoltre fa un, un abuso, un uso cattivo di risorse eh, ospedaliere, cioè il fatto di utilizzare a 6 settimane un intervento chirurgico in sala operatoria, tu sprechi in maniera incredibile, quando oggi basta migliare la, la, la compressa, se ne va a casa e piglia le altre compresse. Noi abbiamo un tasso di efficacia, tenete presente che abbiamo modificato un po' i, i protocolli internazionali, perché ovviamente se una viene da Matera nel secondo accesso fino alle due può stare, non è che può stare tutta la giornata o andarsene in viaggio, ma noi nonostante nel secondo accesso stiano eh, soltanto 6 ore massimo e il 96% spelle nel secondo accesso, quindi non ci sono veramente problemi, abbiamo delle capacità tecnologiche attualmente che se non utilizziamo sono degli sciocchi